e noi non abbiamo perire esprime anche questo desiderio possiamo confrontare questi passaggi con l'oracolo di Gioele eh, o alle tante proposte di pentimento che vengono fatte ad Israele non sempre c'è questa pronta disponibilità Anzi, spesso il Signore si lamenta del suo popolo. Ascoltiamo le parole di Gioele, al capitolo 2, versetti 12-17. dunque oracolo del Signore, ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso» lento all'ira di grande amore pronto a ravvedersi riguardo al male Chissà che non cambia e si ravveda e lasci dietro a sé una benedizione offerte l'ibagione per il Signore nostro, vostro Dio suonate il corno in Sion proclamate un solenne digiuno convocate una riunione sacra radunate il popolo indite un'assemblea solenne Chiamati i vecchi, riuniti i fanciulli, i bambini lattanti, esca lo sposo dalla sua camera, la sposa dal suo talamo. Tra il vestibolo e l'altare piangano i sacerdoti, ministri del Signore, e dicano «Perdona, Signore, il tuo popolo, e non esporre la tua eredità all'udibrio, alla derisione delle genti, perché si dovrebbe dire fra i popoli «Dov'è il loro Dio?». È interessante vedere come questo pentimento, questa penitenza che è invocata anche da Gioele, tocca la vita quotidiana, entra dentro il tessuto, dentro la storia delle persone e deve attraversare tutta le, la comunità, tutto il popolo. Non c'è nessuno che venga escluso, i vecchi, i bambini, tutti devono essere coinvolti che deve essere una conversione totale dove nessuno viene lasciato fuori. Quindi eh, vediamo come eh, allora anche il profeta Gioela mette in evidenza e vediamo che sappiamo come il popolo di Israele eh, spesso di fronte a questi inviti del Signore rimane sordo, rimane indifferente non solo nel popolo, ma anche qualche re, c'è qualche, eh, mi sembra forse Geremia, c'è qualche scritto nel quale eh, si vede che più di un re, insomma, di fatto non risponde, non si mette in una situazione di penitenza, ma continua per la sua strada. Quindi non sempre c'è questa pronta disponibilità. Però di fatto il popolo israele ha voluto un po', eh, o meglio il signore, indicare un giorno particolare eh, che è il giorno dell'espiazione o Yom Kippur, che viene descritto al capitolo 16 del Levitico. In questo capitolo 16 c'è tutta la descrizione di cosa si deve fare nel giorno dell'espiazione. E io leggo l'ultima parte, gli ultimi versetti, da 29 a 34. Questo sarà per voi una legge perenne. Nel settimo mese, nel decimo giorno del mese, vi umilierete, vi asterete da qualsiasi lavoro, sia colui che è nativo del paese, sia il forestiero che soggiorna in mezzo a voi poiché in quel giorno si compirà il rito espiatorio per voi, alla fine, al fine di purificarvi da tutti i vostri peccati. Sarete purificati davanti al Signore. Sarà per voi un sabato di riposo assoluto, e voi vi umilierete. È una legge perenne. Compirà il rito espiatorio il Sacerdote, che ha ricevuto l'unzione, e l'investitura per succedere nel sacerdozio al posto di suo padre. Si vestirà delle vesti di lino, delle vesti sacre, purificherà la parte più santa del santuario, purificherà la tenda del convegno e l'altare, farà l'espiazione per i sacerdoti e per tutto il popolo della comunità. Questa sarà per voi una legge perenne, una volta all'anno si compirà il rito espiatorio in favore degli israeliti per tutti i loro peccati e si fece come il Signore aveva ordinato a Mosè questo eh, giorno speciale dello Yom Kippur un giorno eh, importante nella tradizione eh, di Israele e, di solito avviene tra settembre e ottobre Quest'anno mi sembra che è stato tra il 14 e il 15 settembre, eh, l'anno prossimo sembra che sarà ai primi di ottobre. Ecco quindi c'è questo rito eh, nel quale eh, diventa eh, innanzitutto il sommo sacerdote espia i propri peccati. E poi, come sappiamo, c'è questa liturgia di espiazione per tutto il popolo. Una cosa interessante è che in questo giorno dello Yom Kippur molto spesso si legge il libro di Giona, in questo giorno dell'espiazione. Come eh, ad esempio nella Pentecoste si legge il libro di Ruth nella tradizione ebraica, che è un breve libro anche quello, no? E nel giorno dell'espiazione della si legge eh, non tutte le... Sappiamo che gli ebrei sono divisi in tante realtà, in tanti gruppi, no? Non in tutti i gruppi si legge, ma la, la maggior parte leggono questo libro di Giona. E quindi è un po' eh, riconoscere che siamo posti di fronte sempre a questo perdono di Dio, no? Quindi l'ebreo è chiamato proprio in questo giorno dello Yom Kippur a meditare eh, questo testo e di Giona